Non posso essere io il giovanotto che ho visto i tempi migliori? No eh? oh, ragazzo mio, perché se mostri la tua vera miseria nessuno ci crederà. Se hai mal di pancia lo dici. Ottieni solo un effetto nausea bondano, no? Maggie? che cos'è? una villa? eh? è eh, nostra? l'abbiamo comprata? Mekky è nostra non l'hai mica, mica rubata? no eh no, eh, no Mekky non ti credo eh, ma anche oggi il più peggior della nostra vita non possiamo avere una sì. cosa tutta per noi tutta... sì. sì. belli questi alberi! tutto sarà fatto come tu vorrai tra poco tutta roba rubata! <ride> no. tazza Ma cosa c'è? questo è grasso naturale eh? non ho mangiato mica niente, anzi è, è, è meno due settimane che non mangio niente sono dimagrito 3 kg, piccio un non è niente, è grasso naturale masci da solo o da solo? niente niente, niente, niente non ci puoi fare niente no detto, da me, sono dentro anzi noi sul maciato no non ci puoi fare niente sei licenziato no, su no sì mi ci uno sempre una sola via di uscita da questo maledetto duro. Bravo, bravo, bravo, dai, forzi su da bravo, su. Oh, dai, bravo. E porta sempre dai più pesanti, vero, signor? c'è soldi su tutti i tipi, basta pagare. Un mostro, sei un mostro! Tu credi che io non so niente della signorita Pinchu, beh? Io ti caverei gli occhi con le unghie! Chi? La signora, la signora Mackie no non la signora Mackie Vecchia mi, mi spieghi che cosa sta succedendo eh? eh. avanti eh. oh. polli che succede? mia cara signorina signora, signora, oh, signora guarda qua, no? ti credi che mi abbia ridotto così l'acqua fresca? oh, e che tanto fanno a salire in camera allora? Oh, eh, ah, ah. bene, quindi io inizio all'esecuzione beh, non dobbiamo fare aspettare tutta questa brava gente, no? no ah,